iniziata? iniziata? no non c'è a tutti, buon pomeriggio, a me non risulta che sia iniziata la diretta, spero che eh, mi vediate, è iniziata? Sì, Siamo iniziata, perché io non lo vedo, vediamo un po' così, ciao a tutti, se ci siete mi vedete? Ma Bazzate un colpo. No, a me non c'è. Va bene, dai. A me non risulta la diretta. Sarà una cosa di telefonia. Va bene, ok. C'è già qualcuno? Vecino. Aspettiamo un altro po' allora. Oggi facciamo insieme Raffaello. Aspettiamo che si colleghi qualche altro. Capisco perché non c'è la diretta a me sul telefono. Forse non c'è neanche a loro. Mandate qualche commento, sì. Diteci se Sì, sì. Sì, ci vedete? Il mio telefono sta Ah, eccomi. Ora sì. Ok, va bene. Però nero, non si vede niente. Ecco perché non c'è nessuno. 12. Ciao Mattias! Ecco, ora sì. Ora sì. Aspettiamo qualche secondo perché penso che ci sia stato un problema. problema. Ciao Tina, buon pomeriggio Anna. Aspettiamo, allora, noi dobbiamo fare il Raffaello. Eh? Aspettiamo. Sì, aspetta un po'. Aspettiamo un po'. Ciao Maria! Ah vabbè, dicono che si vede. Ok, iniziamo allora. Per fare il raffaello ci servono. Questo è un dolce senza cottura, quindi non avrà bisogno di niente, solamente di un pentolino per sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco. Per il resto, non abbiamo bisogno di forno, di niente. Abbiamo bisogno di wafer alla vaniglia, mascarpone, granella di mandorle, cioè delle mandorle tritate grossolanamente, il cocco rapè e il cioccolato bianco fuso. Dopo ci serviranno le mandorle pelate a volte nel cioccolato bianco e il cocco rape. È facilissimo, è più difficile da spiegare che da fare. Allora, prendiamo i laffer e li sbricioliamo. Io lo faccio con le mani perché non voglio farlo con un cutter o con un frullatore, altrimenti diventano veramente troppo troppo troppo sottili e poi non, non abbiamo nessuna consistenza quando andiamo a mangiarli. Ciao Mattias! Un bacione! E ciao anche a Noemi che ci segue sempre! Ciao Spilacci! Hai fatto i compiti di inglese? Poi ci sentiamo così vediamo che cosa hai fatto. Poi mi mandi il video per sentire! Eh? Allora, sbricioliamo ciao Anna I Waffer come vedete non ci vuole niente perché sono morbidissimi non serve mettere usare il catte basta fare così ci sarà qualche problema di linea Vabbè. Andiamo a sbriciolare e abbiamo quasi finito. Così, con le mani. Quindi, sbriciolati i. Ciao Loretta, i waffle. Andiamo ad aggiungere. Il mascarpone. Le dosi le trovate tutte nel link le mandorle tritate grossolanamente il cocco disidratato e diamo una prima mescolata forse è meglio con questo perché è un po' più solido ora aggiungiamo il cioccolato bianco fuso che deve essere freddo infatti il mio già si stava rapprendendo lo aggiungiamo due volte Così. oggi sono andati tutti al mare aggiungiamo tutto al cioccolato bianco andiamo a mescolare così diciamo che la ricetta è fatta allora io non lo sto facendo con le mani altrimenti mi devo andare a lavare le mani voi fatelo con le mani perché le mani per lavate sono lo strumento più più comodo che abbiamo per cucinare. Facciamo così. E il nostro impasto è pronto. Se voi utilizzate il cioccolato bianco fuso freddo non avrete neanche bisogno di metterlo a riposare in frigorifero. Se invece sarà più tiepido, più caldo andrete sicuramente a conservarlo per almeno mezz'ora in frigorifero perché non sarà lavorabile non riuscirete a fare le sfere allora, è pronto questo se voi volete lo mettete mezz'ora in frigo così si rapprende un po' il cioccolato fuso si risolidifica e diventa più facile da lavorare io ora non posso metterlo in frigo se no voi non vedete niente quindi che facciamo? iniziamo già Prendiamo circa. eh? Problemi di non arrivano te. Se sì, qualcosa sarà successo perché non c'è nessuno, Beh. grazie Maria, perché neanche a me si vedeva la diretta. Va bene, prendiamo circa 10 grammi di impasto. Io l'ho pesato quando l'ho fatta, e quindi 10 grammi sono circa questi. Facciamo delle sfere. Mi, pre mi preparo già qualche pirottino. Questi pirottini sono di due centimetri e mezzo la grandezza, così sapete anche quali pirottini prendere. Beh, non mi vogliono obbedire. Vabbè, tanto questi qui ci sono, ci bastano. Ok, allora abbiamo preso un po' di impasto, abbiamo fatto delle palline, così lo andiamo a schiacciare con le dita e al centro, regista, non si vede? Si vede? Ah. E al centro mettiamo la mandorla ricoperta di cioccolato bianco. Volendo potreste anche mettere la mandorla, la mandorla così nuda, però vi assicuro che ricoperta di cioccolato bianco è proprio lo stesso sapore del raffaello che compriamo al supermercato diventa croccante buonissimo andiamo a chiudere e andiamo di nuovo a riformare la pallina quindi cosa facciamo la tuffiamo nel cocco e continuiamo così fino ad esaurire tutto il composto quindi chiudiamo mettiamo il cioccolato la mandorla ricoperta di cioccolato bianco e tuffiamo qui aspetta c'è una domanda feromena un consiglio invece del mascarpone ricotta la mia figlia non mangia i latticini cosa posso mettere Fammici pensare, perché tutto è latticino, quindi non puoi mettere la nutella bianca metti la nutella bianca, non è un alimento non è una cosa Il massimo della no, mm, mm, mm, mm. però puoi usare la, la nutella bianca sì, perché se non mangiano latticini direi la filadelfia ti direi qualche altro formaggio ma è sempre un formaggio quindi prova con la nutella bianca penso che andrà benissimo anzi saranno buoni lo stesso vedi c'è un problema lo stanno dicendo adesso sul computer non si vede nemmeno a me è arrivata la notifica per il brutto tempo Bene, pensavo mi aveste abbandonata, mi stavo già disperando, mi stavo strappando i capelli. Vabbè, cioè, perché non questa cosa? Il brutto tempo non ha fatto arrivare sì. Perché pure a me sul telefono non si vedeva. Ma vibra, non vibra. Se... 5 g 4G. Però 20G, se deve succedere, deve succedere. E sì. così. Pazienza, siamo okay. pochi ma buoni. <ride> Sì, in effetti anche io dal telefonino non riuscivo a vedere la diretta. Quindi c'è qualcosa che non va il brutto tempo. E mandiamo la diretta? No, ormai l'abbiamo iniziata, non si rimanda niente. E terminiamo la diretta? Anche no, finiamo la diretta. Perché ci sono 30, pers 29 persone che mi stanno guardando. E quindi per loro la dobbiamo finire. Quindi da voi com'è il tempo? Piove? qui c'è il sole però già c'è il vento e si vede già che il tempo non sarà dei migliori domani <ride> vi siete iscritti su youtube io vi vedo vi siete iscritti su youtube ho caricato la, la ricetta della parmigiana di melanzane e oggi ho caricato la ricetta delle barchette di melanzana ripiene di pasta se vi siete iscritti la vedrete se non vi siete iscritti la vedrete lo stesso perché la pubblicherò su facebook posso permettermi di fare la stupida? sono poche le persone quindi dite raccontate qualche fatto tanto siamo in pochi Rimane tutto fra noi. Dite, dite. Qui sole e vento, Invece di andare a fare la venezia e usare al cioccolato. Eh no, se no non sono Raffaello. Diventa, diventa scuro. Diventano un'altra storia. Deve essere bianco, sì, deve bianco. essere bianco per essere Raffaello. Raffaele. Se non parlo, volevo il dolce dedicato a lui. Oh, cuoricino. Mm. <ride> non li possiamo chiamare Raffaello? Raffaele. Raffaello? Raffaello? Cioè, brasileo? Raffaello? Brasileo? E chiamiamo Raffaello, basta, basta così, stendiamo un velo pietoso, ricorda ancora il tuo messaggio vocale, ah sì, Loretta, eh, eh, eh, ok, ora avvolgiamo questi nel, nel cocco e li mettiamo nei nostri bei pilottini. Ciuff. Ciuff. mi raccomando quando li mettete nei pirottini dovete dire anche voi Ciuff. vabbè Maria Fra Leonardo se non ami la vaniglia non puoi mangiare il Raffaello perché eh, devi fare allora fai così senti, ti do un'altra ricetta shue shue, veloce veloce invece dei dei waffer alla vaniglia usa i waffer che preferisci invece che il cioccolato bianco usa il cioccolato gianduia invece della granella di mandorle usa la granella di nocciola Così e fai farlo. il ferrero rocher avvolgi nel cioccolato e fai il ferrero rocher capito quindi seconda ricetta per chi non vuole fare il Raffaello, può fare il Ferrero Rocher. Cioè, con, la stessa, con lo stesso procedimento, utilizzare al posto dei wafer alla vaniglia, i wafer al cioccolato, la nocciola, come preferite voi. Al posto della granella di mandorle, la granella di nocciola. Al posto del cioccolato bianco, il cioccolato gianluia. Poi il mascarpone lo potete utilizzare lo stesso, va bene così? Il mascarpone lo potete utilizzare lo stesso e poi, oppure al posto del mascarpone lo giangloia. Vabbè, ho fatto un po' di casino, però penso che si sia capito che si possono realizzare anche con gli altri ingredienti. Volevo sapere se le mandorle di pollo magari... No, no, le ho fatte io, infatti se leggete poi nella ricetta vedrete tutto il passaggio per farlo, le ho fatte io, vedi? Si vede che le ho fatte io, non sono perfette. Sono fatte a mano. Sì, sì, le ho fatte io. No, veramente ci vogliono 5 minuti a realizzarle e soprattutto non dovete sporcare un altro uh, attrezzo da cucina perché nello stesso bagnomaria dove avete dove scioglierete il cioccolato fuso per fare il Raffaello potete andare ad avvolgere le mandorle. Quindi tranquille che è facilissimo. Ah, ecco Maria, fai la scena. Isabella, vi siete persi la prima parte e poi la metteremo uh -huh. su youtube e lo vedete dopo va bene ora io vado a Lavarmi le mani e torno subito così ripetiamo un po che cosa ho fatto e visto che la ricetta era velocissima, Ci salutiamo sono... Allora, arrivo e ci diciamo tutto. Quindi abbiamo fatto i Ferreri. Buonasera, Raffaele. I Raffaello. Abbiamo sbriciolato i wafer alla vaniglia. Abbiamo. Che è successo? Che cerca per. Abbiamo unito il mascarpone, abbiamo unito il cioccolato bianco fuso e la granella di mandorle, abbiamo mescolato il tutto e poi abbiamo fatto delle sfere schiacciate sul palmo della mano, e abbiamo messo al centro una mandorla pelata che è questa, la mandorla pelata bianca, coinvolto precedentemente il cioccolato bianco, così, da così a così, da qui a qui. E poi avvolto nel cocco, rabbè, questo è ciò. Ciao Benedetta, ciao Ilaria e ciao Anna. Questo è tutto. Oggi abbiamo fatto questa diretta che voleva essere rilassante, è stata rilassantissima, visto che non c'è praticamente nessuno. E va bene così. Questi sono i Ferrero rochet pronti. Questi sono quelli che avevo preparato per fare la ricetta per scrivervi la ricetta per preparare il link che cosa grazie e saluto mio figlio Mattia. Ciao Mattia! Va bene, ok, allora, la ricetta ve l'ho spiegata, il link lo troverete in descrizione. Mi raccomando, voi. 30 che mi seguite iscrivetevi su youtube 31. 31 iscrivetevi su youtube e guardate le mie ricette ho detto, ho, messo, ho caricato la ricetta della parmigiana di melanzane col video e anche oggi la ricetta delle parchette di melanzane ripiene di pasta questo è ciò buon fine settimana domani è già venerdì buon fine settimana ci vediamo martedì se Dio vuole vi ne è Dio, sì, tempo permettendo sì, abbiamo salutato Mattia e abbiamo detto tutto va benissimo sì, 34 Paola molto bene sì, sì, sì sì. prego Maria ok, abbiamo detto tutto ci salutiamo, ci vediamo martedì pomeriggio alle 4.30 qui, sulla mia pagina, non fare quella faccia, non è colpa mia se oggi è andata così, bene, ci vediamo martedì, ciao a tutti, ciao, ciao Mattias, ciao a zia, poi ti do il Raffaello, ciao!